Mi facevo 1200 al giorno Frega un cazzo di nessuno Mi facevo 1200 al giorno Voglio cash e me Ciao Senti, senti, aspetta due secondi lì che ti faccio sentire il mio caffè Aspetta <ride> Cacchettino milanese, possiamo giocare. Yeah, cazzo hey, fuori. Rompi il vetro. Eh, yeah. Perché l'hai uh! zombie! <ride> <ride> Perché la finestra? Eh, dove? ma vaffanculo, ma cosa cazzo vuol dire? <ride> <ride> hai visto? Eh. Madonna! Come ha fatto scusa? Eh. Che cazzo di faccia è? Oh. Ed io mi sono rotto in un Perché c'è l'impugnatura verticale per un pompa? ma che ci serve? Non ha senso, ma che cazzo? Non è automatico. Sì. Di merda, vabbè. È come mettere il silenziatore su un RPG. Sì, il silenziatore una granata, <ride> è senso. Eh, no. No. Ma... Io Guarda qua. Io sono gay. Oh, eh, Cristo, No! Ma è uscito per ammazzarmi. Ma come cazzo si fa ad essere così stronzi? <ride> Ash sembra okay, la versione no. di Zeb Donna. <ride> che cazzo dici? Sì, è vero. <ride> Oh, mettiamo i droni tutti nello stesso punto? Come Hitler? Si. Sì. <ride> Ma si sì, cosa? Vai Kevin! Sì, va bene, la trappola! Boom! È lì dietro, è lì, è lì! È, adesso! Mo' Ma Kevin, porti sfiga! Ciao! Benvenuti nella real life. Il video è finito qui, però se vuoi vedermi ballare per 3 minuti la default dance di Fortnite, questo è il momento. Iniziamo!